Prima che potesse iniziare questo video vorrei dirvi che la nostra nostro video contiene delle cose incredibili perché come sapete comporremo un Quick. e fantasia ricorda molto amica chiesa posso procedere o no no un attimo raccolgo tutte le barbabietole Aspettate un attimo che andiamo, andiamo a casa. Dov'è la porta? Sei amore! è un pochino distante. Perché io sono furbo. In posti impensabili metto la porta. Benvenuto. Ti do no, qual è il campanello? innescato il sistema di sicurezza ecco quella lì sarà la porta questa viene progettata per te che si sì. prendi il volo perché la riva l'ho lasciata dentro dove? voglio vedere no no no na no, no. non è lì non è lì vai più in là più in là qui no Travotonia sa com'è. E aspetta! I can! Ah, che roba è successo! Questo è successo! Che faceva i capricci, non voleva spostarsi! Ah, è vero, siamo craniona, ragazzi! Eh, scusate, ma. Un attimo solo, ne? Eh. the draw. Un attimo, aspetta, voglio, voglio, provarlo voglio, voglio. Sto per dire... Un gran <laughs> yeah Shit. Prima l'ultima. Ah, sono di qui. Ah, Sam, ma, ma come... Perché non hai fatto esplodere tutto? Non avevo voglia. Non ce sbatta. per casa allora. I cotti volanti tutti i cattivolanti, Dopo, dentro ti ho fatto un villadel. Ma... Mario. milionari io. Allora, una cosa chicca. E' un... E' io. E' un... era E' 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 E in più di quella roba Davanti a Berugiglio Iarpo Fortuna che non è il suo tablet Che eseguiamo No, volevo, volevo. fare una bella cosa. Bene, adesso credo che sia abbastanza per ti. La eh, com'è After Effect, dobbiamo lavorare. Siamo una Ha ha ha. Hey! <laughs> chao